Ragazzi, vi voglio parlare dello schifo che più schifo non esiste, chiamato AliExpress. La merda della merda. Allora, partiamo dal presupposto che un mese fa mi viene in mente l'idea di registrarmi ad AliExpress come venditore. Da allora non si è capito più nulla. Inizialmente su questo portale del tutto cinese, tradotto mh, in maniera di merda, ma che davvero... Nemmeno, nemmeno Google Traduttore, quando è nel peggio della sua attività, riesce a tradurre così di merda questa piattaforma. Uh, mi iscrivo, dopo essermi iscritto, inizio a pubblicare degli articoli virtuali, programmi e software virtuali. Inizio a dire inizialmente la verità, inizio a vendere in maniera assurda. Riesco a fare quasi 600 euro in meno di 10 giorni cosa che non mi sarei mai aspettato messaggi assurdi tutti i giorni dappertutto da qualsiasi parte del mondo di persone che volevano acquistare e in effetti acquistavano mi sono trovato in una condizione che ho detto cazzo, ho trovato forse davvero eh, quello che vorrei fare extra ai miei piccoli business convinto e contentissimo di ciò che stavo facendo iniziano poi i famigerati problemi innanzitutto per vendere su Aliexpress c'è bisogno di partita IVA in questo caso dicono anche visura camerale ovviamente a me lo hanno detto dopo contatto il supporto tramite live chat dopo 10 giorni, 12 giorni che ancora non avevo preso un singolo euro li vedevo soltanto in maniera virtuale e fatto sta che da allora è successo il casino più assurdo mi dicono che il mio account Alipay che tra l'altro è una piattaforma che usa Aliexpress per far ricevere i pagamenti, non era stato confermato. Tutto questo perché? Perché io avevo messo soltanto la partita IVA e loro chiedevano obbligatoriamente la visura camerale. Fatto sta, mi metto in contatto con altri venditori e mi dicono no, ne stiamo vendendo semplicemente con partita IVA, contatto e supporto live chat tra l'altro penoso, dove evidentemente scrivono con un traduttore, ma ripeto, che nemmeno Google Translator nella sua piena attività di cacca riesce a tradurre così di merda riesco a parlare con questo supporto e mi dicono no c'è bisogno di questa visura camerale gli dico guardate io ho soltanto la partita IVA la visura camerale non ce l'ho anzi ce l'ho ma non la posso usare per questo tipo di attività mi dicono che è obbligatoria fatto sta non era vero perché ho contattato altri venditori e cerco di attrezzarmi Cerco di attrezzarmi in che senso? Nel senso che vedo che altri venditori che cosa fanno? Si registrano senza alcun problema e vendono di tutto senza problemi. Allora mi metto ancora di più alla ricerca con questi venditori e vado a contattarli. E' noto che su questo Aliexpress ci sono moltissimi venditori che vendono account già confermati in francese in spagnolo o in tedesco dico qua ci sta qualche problema qualcosa che non mi quadra quindi decido di andare più a fondo contatto di nuovo il supporto tramite live chat tra l'altro lo ricordo lo ricordo e lo ribadisco penoso e mi dicono che essendo io un venditore italiano c'è urgenza di questa visura camerale fatto sta le persone che vendono gli account aliexpress che cosa facevano prendevano una visura camerale qualsiasi gli modificavano i dati e guarda caso nonostante in chat mi hanno detto 10.000 volte che i casi vengono gestiti in cina attivano gli account così senza alcun tipo di problema quindi già su per quanto riguarda il piano dei controlli fanno pena non c'è da dire altro sono penosi sono penosi proprio come io non voglio essere razzista come avrete visto in altri video ma sono penosi come tutti i cinesi e come tutta la cina allora che cosa faccio dico ok va benissimo la volete in questo modo non c'è alcun tipo di problema se la volete in questo modo io mi attrezzo a modo mio prendo una misura camerale la modifico gli metto altri dati modifico il qr code dove in modo, in modo da non farlo sparare, non far vedere con realtà dei fatti eh, che quella sia davvero la mia visura camerale. Mi dicono che è tutto ok, l'unica cosa che per loro non va bene è che io ho sbagliato la dicitura della mia partita IVA, perché è realizzazione siti web ed assistenza a PC mentre io mi ero permesso di scrivere realizzazione siti web d'assistenza pcd è il mio nome. Fatto sta, per l'ennesima volta io che cosa faccio? Provo a rimodificare di nuovo il tutto e gliela invio in maniera corretta, come la vogliono, così si trattano gli stupidi, perché sono una banda di stupidi cinesi, come la vogliono così gliela do e gli invio di nuovo il tutto. Di contatto e supporto tramite live chat e mi dicono che per queste modifiche bisogna attendere fino a 10 giorni lavorativi. Provo a contattarli nei giorni seguenti e di conseguenza che cosa succede? Non hanno ancora risposta, non possono fare ancora nulla, i casi vengono gestiti in Cina, potrebbe volerci qualche altro giorno morale della favola, vi vado subito al finale per poi dirvi tutto quello che è successo nel durante. Fatto sta che è passato la bellezza di un mese e mezzo. Signori, un mese e mezzo dove questi cinesi di merda con questa piattaforma che fa cagare, io sono ancora in attesa di percepire quello che sono i miei soldi. E non li ho presi ancora. Allora che cosa faccio? Mi vado a dare un'occhiata per vedere se io magari avessi sbagliato qualche altra cosa. Vado sulla piattaforma e di tutti questi software e di questi programmi che avevo pubblicato mi trovo decine di segnalazioni da parte della piattaforma AliExpress che io non posso pubblicare questi prodotti perché contro la loro policy aziendale. Allora che cosa faccio? Mi vado a fare la ricerca, ma una ricerca di quelle basiche davvero sceme diciamo questo usiamo il termine proprio scemo sciocco che cosa faccio vado sulla piattaforma e che cosa vedo che io questi prodotti non li posso pubblicare mi sono stati cancellati però ci sono altre 10.000 persone che pubblicano gli stessi prodotti 400 venduti 600 venduti 700 venduti 50 venduti dico cioè cazzo allora è contro di me tutto staccanimento. Ricontatto di nuovo il supporto. Il supporto mi risponde che mi sono stati cancellati tutti questi prodotti e tutte queste cose perché non rispettavano la loro polizia aziendale. Allora che cosa faccio? Gli dico guardate che però su Aliexpress ci sono altre persone, tantissime, milioni, che pubblicano questi prodotti e loro mi dicono che non è possibile, perché loro controllano scrupolosamente tutti i venditori e tutto ciò che mettono in vendita. Allora, accanito, infastidito e davvero innervosito da tutto questo, gli inizio a mandare migliaia di screenshot, M migliaia che tra l'altro però, da precisare, il loro sistema di chat di merda, più di merda della loro piattaforma, per inviare una sola foto di 300kb sta un'ora e mezza, io ho una fibra e vado ad 80 mega di connessione. Questa è una delle cose ehm, da precisare. Fatto sta, tutto all'improvviso, dolci sin fundo, mi rispondono dalla chat per l'ennesima volta che li vado a contattare dicendo sì, non è possibile vendere questi tipi di prodotti perché lei è un venditore italiano. Dico cazzo, che vuol dire se sono un venditore italiano? Cioè quindi questa è, è discriminazione sotto tutti i punti di vista, state discriminando noi venditori italiani perché poi devono far fronte ai venditori cinesi, eh, se era un venditore cinese le poteva vendere. Allora se sono un venditore cinese, andando su Aliexpress si trovano anche carte di credito e un deep web tra virgolette pulito, se così lo vogliamo chiamare, allora loro lo possono fare, tutti gli altri, magari europei, no. E questa politica, questa cosa, quando è uscita, quando è venuta fuori, stanotte dico, è venuta fuori stanotte sapete cosa mi rispondono? se lei eh, era un venditore cinese o francese lo poteva fare mi vado a guardare un po' di leggi vado a consultarmi un po' in giro e vedo che vigono più o meno perlomeno per la Francia le stesse leggi che ci sono qua in Italia dove tra virgolette un software anche craccato o una licenza non la si può vendere signori perché è impossibile però vedendo che su questa piattaforma molti di loro le pubblicavano, io stupidamente, molto stupidamente, ho pubblicato software e template del tutto originali, con licenza, che compro su un sito straniero, ma con licenza. Ricontatto quindi il supporto eh, penoso e mi dice addirittura un'operatrice, eh, guardi signor Duca, quando mi contatta lei a me viene l'ansia. Dico sì, ma ti deve venire l'ansia ed è pure giusto, perché io, ho un mese e mezzo quasi che aspetto di prendere i miei soldi che voi non mi date. Uh, guardi adesso facciamo un altro controllo incrociato cercano di guardare il tutto sì, la denominazione sociale non è ancora stata cambiata fatto sta che il 6 aprile da, fino al 6 aprile da noi è festa in Cina se ne parla dopo il 6 aprile signori ad oggi siamo al 6 aprile mi vado sulla piattaforma e mi ritrovo di nuovo tutto bloccato come stava prima morale della favola sono due mesi due mesi che aspetto i miei soldi e non mi vengono dati, gli operatori non mi rispondono più in chat, fanno a dir poco pena come tutti i cinesi e come tutti cazzo di guai che stanno a combinare da due anni a questa parte e io non so davvero più che cosa fare, tra l'altro da precisare nel loro sistema di chat mi dicono sempre la stessa cagata, fanno il copia e incolla, lei non perderà un singolo centesimo, fatto sta che sto da due mesi quasi sono quasi due mesi io non ho visto un singolo centesimo e fino ad ora addirittura non mi rispondono nemmeno più cercano tra, virgo tra virgolette di rassicurare le persone ma fatto sta, ripeto, che fanno pena è il sistema più penoso che possa esistere per chiunque vuole vendere al di là del nostro territorio italiano quindi, ragazzi cari io vi ho fatto un riassunto di tutto quello che è accaduto e vi sto parlando di un problema nato fino a 20 minuti fa prima di fare questo video. Quindi, se volete perdere tempo e volete avere a che fare con la Cina di merda sotto tutti i punti di vista, basta diventare venditori di Aliexpress. Si parla di merda assurda e come piattaforma, e come supporto e come operatori e come parlano è la merda della merda che c'è sul web da non, da precisare però che per quanto riguarda i prodotti che possiamo acquistare spesso e volentieri si trovano delle grandissime occasioni sia per prodotti virtuali sia per prodotti fisici anzi alzo le mani su questo perché davvero è una grandissima piattaforma per chi vuole acquistare, ma per chi vuole vendere a te retro signori, perché avete a che fare davvero con la merda, non voglio essere logorroico nell'usare lo stesso termine, ma è merda che galleggia sul web, operatori di merda, gente che non sa parlare, non sa dire perfettamente nulla, io sono così talmente innervosito e infastidito da questa merda di piattaforma che se potessi vi chiederei davvero a tutti di condividere quanto più possibile questo video con la speranza che lo vedano alcune persone che, che lavorano in questa piattaforma con la speranza che possano migliorarsi perché davvero ragazzi fanno pena. Fanno pena in maniera assurda, sono innervosito in una maniera così tale, ma non solo per il fatto dei soldi, ma con il fatto di essere preso per il culo per un mese e mezzo da quattro cinesi di merda che non fanno altro che vendere la merda che fanno stesso loro a noi italiani, da precisare. Vi chiedo davvero la gentilezza come non vi ho quasi mai chiesto in alcuni dei miei video uh, per tutte quelle poche persone che mi seguono, davvero di condividere questo video a più non posso, a più non posso perché deve arrivare a chi di dovere, perché fanno cagare, da qui fare una denuncia a dei ladri, a dei truffatori, perché non sono altro che dei ladri e dei truffatori, Davvero è, è impossibile perché una noce in un sacco non fa rumore. Ma se tutti noi iniziamo a segnalare a raffica, davvero signori cari, possiamo mh, ottenere dei buoni riscontri. Perché una noce in un sacco, ripeto, non fa rumore ma tante noci insieme e il rumore iniziano a farlo ciao ragazzi io vi saluto da Luca di Business SEO vi ho raccontato quest'altra piccola esperienza per qualsiasi informazione giù in basso troverete i miei link per potermi contattare e sarei davvero molto grato se molti di voi mi aiutaste a condividere questo messaggio ciao a agliù alla prossima